Grazie Presidente, eh, bisogna dire che è stata ancora una volta una grande impresa arrivare in aula con questo regolamento, per chi ci ha seguito lo scorso anno a dicembre 2019 è stata approvata con un percorso simile la delibera di Assemblea Capitolina del 91-2019 che è l'attuale regolamento OSPE-COSAP. Io ehm, non conosco tutte le ragioni per cui ogni volta che si discute questo regolamento su iniziativa consigliare vengono interessati eh, sei, ben sei tra dipartimenti e uffici mentre poi magari analoghe delibere di giunta eh, ne coinvolgono molti meno. Questo è un interrogativo che lascio ai coster, insomma, è un fatto un po' particolare. Mm, possiamo anche aggiungere l'espressione di parere di cinque commissioni su questa proposta, mentre appunto la proposta di giunta o le proposte di giunta passate nel percorso... Passano per due commissioni, insomma, quindi poi c'è una diversità anche nel percorso che fanno queste delibere, le cui motivazioni eh, non mi sono note. Detto questo, eh, che è un percorso amministrativo, insomma, un po' anomalo, eh, entriamo nel merito della mh, proposta che ho presentato, eh, voglio far presente, a maggio 2020. Perché è stata presentata a maggio 2020? perché a marzo si è verificata un'emergenza pandemica che eh, probabilmente dal dopoguerra è l'emergenza maggiore che ha affrontato il nostro paese. Questa emergenza ha eh, colpito le attività produttive e ricettive, come tutti sappiamo. In quell'occasione, bisogna dirlo, eh, varie forze politiche hanno presentato le loro proposte politiche consigliari, come i Fratelli d'Italia, il PD, io, e eh, successivamente quindi queste proposte sono state presentate tra il 9 e l'11 maggio successivamente la delibera di giunta eh, che è divenuta poi delibera di assemblea di capitolina l'81 2020 a fine maggio che è stata votata con gli emendamenti approvati dall'assemblea capitolina a luglio 2020 ecco è bene ricordare il percorso perché è importante perché secondo me qualcuno si sta perdendo qualcuno non riesce a comprendere cosa e perché oggi stiamo discutendo di nuovo del regolamento COSAP. Ecco, La mia proposta, a differenza delle altre tre proposte che sono state depositate a maggio, era una modifica della disciplina sia ordinaria che straordinaria, per cui la parte ordinaria è rimasta eh, in piedi, la parte straordinaria conteneva ancora elementi aggiuntivi rispetto a quanto ehm, è stato poi approvato nella delibera 81 del 2020. Nel frattempo anche il governo si muoveva e faceva dei decreti eh, che hanno modificato anche eh, quelli che sono i presupposti su cui era basata questa delibera, quindi poi eh, alcune eh, cose che ho dovuto ipotizzare nella mia proposta naturalmente non si sono verificate nel decreto del governo e ho dovuto iniziare le prime modifiche, successivamente essendo una, una delibera complessa ed essendo intervenuto un decreto governativo e essendoci sì degli elementi di criticità ci sono stati pareri negativi e è iniziata una, una fitta uh, discussione con tutti gli uffici che erano stati interessati. Per comprendere le motivazioni e le osservazioni e formulare degli emendamenti che superassero o che intendessero superare questi pareri negativi, siamo entrati nel dettaglio di ogni singola obiezione di questi sei uffici e abbiamo formulato, prima, una serie di emendamenti eh, nel eh, diciamo 2020 eh sì. e poi eh, una ulteriore insieme agli emendamenti quando sono stati chiari eh, tutti eh, gli elementi che il governo aveva portato a supporto dell'iniziativa dell Quindi noi avevamo già inserito da maggio l'esonero della COSAP poi è intervenuta una delibera di giunta che ha ehm, fatto direttamente questa cosa eh, e quindi abbiamo eh, espunto dalla proposta questo punto eh, sono stati eh, de definiti dei termini eh, che si, dove, laddove si prevedeva il silenzio assenso per eh, le procedure e i procedimenti di concessione solo pubblico sono stati superati dalla delibera di giunta e quindi sono state modificate queste osservazioni. Eh, sotto eh, suggerimento degli uffici abbiamo introdotto anche delle innovazioni, la Polizia Locale ci ha detto come migliorare il regolamento e noi di buon grado abbiamo inserito queste innovazioni in alcuni di questi emendamenti. Lo vedremo poi nella discussione dei singoli emendamenti, però ritornerei al alla domanda principali, perché siamo qui a nove mesi dal deposito di questa delibera eh, signori consiglieri vi dovete svegliare ci sono migliaia di aziende decine di migliaia di posti di lavoro che si stanno perdendo per questo siamo qui non stiamo giocando fare ostruzionismo su questa delibera è una cosa veramente pessima voi avete naturalmente a livello politico tutta la diciamo volontà eh, prerogativa per poter eh, decidere di eh, fare ostruzionismo, però mh, farlo in questo caso a mio avviso, a mio avviso è veramente deprecabile, insomma. è veramente triste. Eh, piuttosto che entrare eh, nel merito degli emendamenti si è detto che la delibera è complessa, eh, tutte le delibere sono complesse, tutti i regolamenti sono complessi. Ho visto che le opposizioni sono entrate, nel, ad esempio, nel regolamento delle botticelle, molto nel dettaglio di alcuni articoli, eh, evidentemente se l'erano letto. In questo caso, non ho mh, questa grande. Eh, diciamo, informazione sul fatto che le opposizioni abbiano, siano entrati nel merito dei contenuti della delibera forse era più semplice non farlo però è un altro modo di fare politica a volte è più semplice fare ostruzionismo che proporre dei contenuti aggiuntivi rispetto o alternativi a quelli proposti bisogna conoscere tutto ciò che è il percorso che la commissione ha seguito costantemente quindi io penso che mh, per le delibere che ho trattato in commercio ho avuto sempre una, un atteggiamento trasparente, di massima trasparenza e, e così continuerò a fare per il breve tempo che manca al fine, alla fine della consigliatura. Però invito a una eh, riflessione sull'atteggiamento perché eh, oggi ci sono ancora tantissime eh, imprese che stanno fallendo, ci sono altre che potrebbero fallire anche in eh, conseguenza della mancata approvazione di qualche emendamento che potrebbe costituire tra loro la differenza tra il fallimento e la speranza di una ripresa ecco questo è quello che voglio chiedere a, a, alle opposizioni voglio chiedere responsabilità perché si può fare eh, si può avere l'atteggiamento che si vuole ma mettere il decoro prima del lavoro eh, penso che sia in questa condizione pandemica una, uh, un qualcosa di un pochino triste, bisogna mettere il decoro insieme al lavoro e non in opposizione al lavoro, e bisogna capire uh, lo spirito con cui stiamo cercando di rivisitare questo regolamento, uno spirito anche umile che ha portato a ritirare 31 emendamenti proprio con uh, l'obiettivo di portare avanti un risultato certo e stabile per le imprese. Laddove vorremmo voluto anche fare di più, le ospa, gli artigiani, le ospa, le librerie eh, che sono in grave crisi, eh, accogliendo i pareri negativi degli dei dipartimenti, a torto collo siamo stati costretti a ritirarli. Eh, speriamo con la discussione con gli uffici, che continueremo dopo l'approvazione di questa delibera, a portare avanti, di poter far comprendere quanto è profonda e grave la crisi e di cosa c'è bisogno per affrontarla. Ecco, io avrei concluso, Presidente, mi auguro che già da domani o da giovedì potremo dire, eh, dare questo segnale di vicinanza alle attività produttive che sono veramente in una sofferenza che probabilmente non hanno mai provato dal momento della loro fondazione. Grazie.